Ciao a tutti! Oggi prepareremo il Freak Shakes al tiramisù. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono cacao zuccherato, savoiardi, gelato al cioccolato, mascarpone, caffè ristretto freddo zuccherato, caffè solubile, panna per dolci e panna montata per decorare. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i savoiardi e azioniamo il bimbi per 8 secondi a velocità 7. Unire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il gelato al cioccolato. Il mascarpone. Il caffè. la panna per dolci, il caffè solubile e il cacao zuccherato. Azioniamo il bimbi per un minuto da velocità 6 a velocità 8 Trasferiamo in dei bicchieri e decoriamo con panna montata, cacao amaro, savoiardi e se lo gradite gocce di cioccolato o topping al cioccolato o cioccolato fuso. Frick shakes al tiramisù. Grazie e alla prossima ricetta!